Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati, sono veramente contentissima di riuscire finalmente a girare questo video um, di solito quando sono entusiasta di una cosa non vedo l'ora di poterla condividere con voi ecco uh, come avete capito anche dal nome si tratta del co-wash, termine che probabilmente tantissime di voi avete già, ne avete già sentito parlare ma ehm, che sono sicura anche che altrettanto tantissime di voi l'avete già provato. Ebbene, per quelle di voi che ne avete solo sentito parlare, che siete comunque titubanti nel provarlo, oggi voglio condividere con voi mh, quali sono le mie impressioni e soprattutto le mie dritte al riguardo. Mm. Wash uh, vuol dire Conditioner Only Wash in inglese, il che vuol dire che è un lavaggio dei capelli alternativo utilizzando esclusivamente il balsamo. Sì, sì, avete capito bene il balsamo, infatti uh, io che ho i capelli grassi ne sentivo veramente parlare, sono tantissimi anni che ne sento parlare e se non mi sbaglio tantissimi anni fa altrettanto l'ho già provato e non mi ero trovata bene. Ebbene, probabilmente sbagliavo qualcosa, perché finalmente sono all'incirca due mesi e mezzo che lo sto provando e mi trovo da Dio, veramente, infatti per quello non vedevo l'ora di condividerlo con voi, anche perché adesso d'estate è proprio il metodo alternativo ideale per effettuare un lavaggio dedicato sui capelli. Come forse già sapete le sto veramente provando tutte per trovare un rimedio ai miei capelli grassi. Io già eh, l'anno scorso avevo condiviso qui sul canale un video su come mi prendo cura dei miei capelli grassi, quindi della mia hair care routine, i criteri che utilizzo per scegliere i prodotti per la cura appunto dei capelli grassi, come eh, che shampoo utilizzo, che balsamo, come li lavo perché anche... Il modo in cui laviamo fa veramente la differenza e anche i prodotti di styling che sono insomma più indicati proprio per non andare ad appesantire un capello che già eh, si sporca facilmente. Ebbene, eh, devo dire che gli impacchi di erbe tintorie sicuramente hanno aiutato, il lavaggio con la farina di ceci altrettanto, ma ho visto proprio la differenza da quando ho iniziato ad utilizzare il co-wash perché veramente lascia i capelli molto leggeri, pulitissimi e lucidi, quindi veramente se eh, vi interessa rimanete con me perché adesso andiamo ad approfondire come andrebbe usato proprio per avere tutti questi benefici. Per fare il co-wash abbiamo bisogno praticamente di un solo ingrediente che è lo, il balsamo, ma volendo possiamo aggiungere lo zucchero di cana oppure dello zucchero bianco, quello che abbiamo in casa, e un olio essenziale, soprattutto se si vuole combattere un problema di capelli grassi. Ecco, eh, diciamo che la buona riuscita del co-wash dipende dalla scelta del balsamo. È importantissimo che il balsamo sia eco-bio, quindi che sia senza siliconi e senza petrolati, è importantissimo che sia un balsamo leggero, quindi che non sia molto ricco in una quota grassa, quindi nell'inci non dobbiamo trovare subito dopo i tensioattivi, i buri, i vegetali o gli oli, quindi devono essere insomma, almeno da metà inci in giù presenti. E' è importantissimo scegliere un balsamo economico. Perché vi dico questo? Perché uh, se ne utilizza veramente tanto, quindi se andiamo a, a spendere 10 euro su un balsamo rischiamo che 10 euro li facciamo fuori con due lavaggi, due o tre lavaggi poi ognuno in base alla quantità di capelli che si trova utilizzerà, deciderà la, la, la quantità di voi da utilizzare personalmente utilizzo eh, ed è risaputo, straconosciuto ma magari non per tutte voi quindi ne parlo ehm, lo Splendor Uh, io ho sia la versione al coco che la versione uh, balsamo illuminante devo dire che mi piace di più, uh, lo trovo più leggero questo al coco mentre questo qua è un po' più pesantuccio come, come formulazione. In alternativa per quando utilizzo lo shampoo utilizzo questo mh, balsamo leggero della OMIA Anticrespo alla Loe Vera. Ecco, è importante andare a spendere 90 centesimi o addirittura un euro che vi dura per tre shampoo, perché effettivamente a me per, con questa lunghezza io utilizzo un quarto praticamente di bottiglia ogni, ogni volta che faccio il co-wash. A questo punto è molto, molto più conveniente spendere appunto un euro e farsi tre lavaggi eh, piuttosto che 10 e, e, e spendere quindi 3 euro eh, all'incirca eh, per ogni eh, lavaggio. Lo zucchero, lo zucchero è essenziale? Lo zucchero no, non è essenziale. Diciamo che il suo ruolo all'interno del cuoce è quello di da una parte effettuare un delicato scrub sulla cute, quindi per facilitare la rimozione delle cellule morte e nello stesso tempo grazie ai polisaccaridi che sono presenti appunto nello zucchero eh, si va ad idratare la cute quindi se volete potete tranquillamente utilizzarlo oppure se non, non, non ce l'avete perché siete in vacanza magari potete anche evitarlo è importante la presenza sua nel co-wash anche perché ci aiuta a capire quando eh, procedere al risciacquo perché il massaggio che si fa sulla cute dura all'incirca fino a quando non sentiamo più eh, con i polpastrelli eh, i granuli del, dello zucchero. Mi raccomando eh, di scegliere uno zucchero da una granulometria media perché so che c'è in commercio anche dello zucchero di cana molto grezzo quindi che ha eh, veramente la granulometria grande quindi con quello si rischia a eh, grattare la cute. Per quanto riguarda invece l'olio essenziale, l'olio essenziale anche questo come dicevo è soggettivo se utilizzarlo o meno decidete voi in base alle esigenze dei vostri capelli. Personalmente adoro aggiungere una, massimo due gocce mi raccomando perché gli oli essenziali come sapete sono molto potenti e quindi se non utilizzati in modo adeguato rischiamo proprio di irritare, di eh, la cute, di bruciarci io avevo, ho fatto anche un video al riguardo, vi lascio il link nell'info box del video, sulle cose da sapere prima di procedere eh, ad utilizzare gli oli essenziali eh, sulla nostra pelle eh, o su, insomma, sui capelli Um, mi raccomando quindi massimo una o due gocce e per i capelli grassi sono ottimi gli oli essenziali di rosmarino, di salvia, di tri perché uh, nello stesso tempo non solo uh, aiutano a, a bilanciare la produzione di sebo ma uh, purificano anche la cute. Come si fa il co-wash e quali sono le dosi richieste? Ebbene, per quanto riguarda le quantità ci si regola un po' a occhio perché veramente dipende dalla quantità di capelli che uno si trova e anche da quanto sono lunghi. Personalmente con la lunghezza attuale utilizzo all'incirca mezzo bicchiere di acqua, quindi un bicchiere standard, lo riempio per metà con il balsamo. Aggiungo due gocce di olio essenziale, e solo dopo aver inumidito per bene i capelli sotto la doccia aggiungo anche lo zucchero perché eh, ovviamente se io lo aggiungo prima di inumidirmi i capelli magari lo zucchero fa in tempo a, a sciogliersi nel balsamo quindi uno quanto è veloce a insomma bagnarsi i capelli quindi lo faccio solo dopo aver inumidito per bene i capelli lo aggiungo, lo mescolo leggermente giusto per disperdere anche gli oli essenziali nel composto e poi procedo ad applicarlo piano piano, quindi non è che verso tutto il bicchiere in testa e ok, poi dopo lo, no, lo spalmo piano piano, ne, ne, ne, prendo di solito così con il palmo e poi vado ad applicarlo, parto dalla cute, quindi mi assicuro di aver eh, ricoperto tutta la cute e poi dopo prosegue sulle lunghezze. Quindi mh, vado a massaggiare, è importante massaggiare a lungo, proprio per riuscire a uh, asportare lo sporco dalla cute e, e da, dalle lunghezze, che poi eh, le lunghezze di solito sono molto meno sporche che non la cute e uh, secondo me uh, massaggio per all'incirca all 3-4 minuti. Bene, quando sento che uh, non ci sono più i granuli dello zucchero perché si sono sciolti, procedo al risciacquo. Ebbene, qui è importantissimo risciacquare a lungo, ma a lungo vuol dire fino a quando ci si annoia, anche 5 minuti. Ecco, è uno dei motivi per cui diciamo che questo metodo mi piace un po' meno perché è un po' meno sostenibile degli altri metodi di lavaggio e alternativi per i capelli. Perché eh, veramente se non, ci si, no, se non riusciamo a sciacquare bene i capelli il balsamo, il risultato è disastroso. Perché i capelli ci sembrano pesanti, ci sembrano ancora sporchi e così via. È importante insistere, insistere, insistere. Meglio insistere di più che poi dopo ritrovarsi appunto con i capelli che non ci piacciono. Come ultima fase ovviamente utilizzo il risciacquo ehm, acido. Ve ne ho parlato in passato già qui sul canale, vi lascio il link al video se eh, vi è sfuggito. Eh, oppure se sono di fretta ovviamente come ben sapete utilizzo lo spray beauty delights che comunque eh, può sostituire tranquillamente il risciacquo acido grazie al suo ph acido ecco per la buona riuscita eh, di questo lavaggio alternativo ci sono tre o quattro cose a cui bisogna prestare attenzione quindi la qualità del balsamo scelto è qui, come sapete, molto soggettivo. Il mio consiglio è di sperimentare, sperimentare, sperimentare e non scoraggiarsi alla prima prova andata male. Quindi è importante trovare il balsamo adatto per i propri capelli: quindi, che non sia troppo leggero, che non sia troppo nutriente, che vi lascia i capelli appesantiti è importantissimo massaggiare a lungo quindi se lo applicate eh, state lì 30 secondi e poi lo sciacquate via, no, vi ritrovate con i capelli sporchi, è importante massaggiare fino a quando sentite punto, i granuli di eh, zucchero che si sono sciolti o comunque massaggiare per almeno 2-3 minuti, ok? perché se no non riuscite ad asportare lo sporco e cosa non meno importante è il risciacquo, torno a ribadirlo perché veramente la buona riuscita di questo lavaggio mh, dipende da queste tre cose. Ovviamente il risciacquo acido, mi ripeto, è importante proprio per um, chiudere per bene le squame e avere i capelli morbidi e setosi. e probabilmente, sono sicura, vi state chiedendo ok, va bene, ma com'è che uh, il balsamo si utilizza per lavare i capelli? Com'è che li lavano? <ride> ecco, diciamo che la differenza tra una maschera a capelli e, uh, il balsamo e la presenza nella formula dei, de, de due, dei due prodotti uh, dei tensioattivi. Nella, uh, sia la maschera a capelli che il balsamo contengono ingredienti nutrienti, emollienti, condizionanti, idratanti, però nel balsamo troviamo anche dei tensioattivi. Questi tensioattivi sono molto molto molto delicati hanno un bassissimo potere lavante tant'è che dobbiamo massaggiare a lungo per riuscire a esportare um, lo sporco il che li rende anche molto molto delicati no, il fatto di non essere di non avere un forte potere lavante quindi è proprio il metodo ideale per chi lava spesso i capelli per chi non vuole andare a stimolare le ghiandole sebacee quindi eh, aggredendole e provocandole a, a, a produrre sempre più sebo è eh, il lavaggio ideale per chi va un giorno sì o uno no in palestra quindi eh, che si suda tanto anche d'estate che si suda tanto e quindi ci si lava i capelli molto più spesso è veramente il metodo ideale anche per chi utilizza le erbe tintorie io le ho fatte ho fatto la ricrescita ieri per sciacquare via um, il insomma le erbe tintorie per essere sicura che la cute è pulita ho utilizzato appunto il co-wash è andata alla meraviglia e anche perché eh, direi che è un'ottima alternativa perché avendo i attivi così delicati anche eh, va via meno colore vi consiglio proprio di provarlo e vedere come vi trovate in generale il co-wash è indicato per tutte le tipologie di capelli perché sgrassa delicatamente ed elimina le impurità in particolar modo ne possono trarre giovamento soprattutto i capelli grassi, come i miei, oppure i capelli che hanno le lunghezze secche. Perché in tutti e due i casi, grazie a questo metodo delicato di lavaggio, non si vanno a stimolare le ghiandole sebacee nel caso dei capelli grassi oppure non si vanno ad aggredire con dei tensioattivi aggressivi le lunghezze. Ecco, personalmente non utilizzo esclusivamente il co-wash, a me piace alternarlo, ma anche perché non lo trovo un metodo proprio ecosostenibile, però diciamo che è un'alternativa, soprattutto adesso d'estate, che assolutamente non scarto. Uh, mi piace utilizzare sempre la farina di, coco per, uh, non di, coco, di, di ceci per lavare i capelli, come anche spesso faccio, magari faccio degli impacchi uh, lavanti con uh, lo shikakai, uh, il sider oppure il rasul. Niente, fatemi sapere se anche voi lo utilizzate, se avete qualche chicca al riguardo, qualche altro balsamo con cui vi siete trovate bene per effettuare il co wash. Um, se il video vi è piaciuto ovviamente non esitate a condividetelo, condividetelo con le vostre amiche e non dimenticatevi di lasciare il pollicione in giù sotto il video. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!